AIUTO! C'è un creeper! No, scappati per... no, no, no, no, no non esplodere, perché do oggi dobbiamo andare a fare tipo le pecore, dobbiamo andare a vederle all'interno, perché oggi dobbiamo vivere dentro le pecore, però se questo creeper non me lo lascia fare, io come faccio a farvi vedere... Dai per fortuna però ce l'abbiamo fatta Allora qua ci sono delle ceste E tipo vedremo mm, Secondo me quella colorata è la migliore No in realtà quella bianca forse è la migliore Perché vedo tipo delle finestre ma non spoileriamoci Poi tipo andiamo a vedere tipo Prima questa poi questa colorata Che mi sembra molto caruccia. Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciare like e commentare con pecorona grande Nei commenti mi raccomando Se lo fate capisco che voi volete Effettivamente vedere questi video belli Però prima di tutto vediamo un attimo cosa ci offre Qua questa spada allora ci sono un sacco di tinture inutili poi dopo c'è del pesce beh no in realtà le tinture possono anche far aiutare a decorare la casa migliore più bellamente più bello Poi dopo adesso andiamo anche tipo nelle fornaci ma no, qua ci sono altri spawner di pecore io mi sono appena reso conto di aver detto fornaci quando avrei dovuto dire entriamo nelle pecore E questa cosa suona molto male mi dissocio totalmente se state pensando male perché io non ho affatto pensato male ad ogni modo posso, sto scherzando chiaramente, ah guardate qua altre ce uh, ceste, bene mi fa proprio piacere vedere queste ceste magiche all'interno del mio mondo magico di minecraft pieno di pecorone grosse. Cos'altro posso prendere? Beh, basta perché mi sono rotto le palle di, di vedere delle ceste. Scusatemi la volgarità, ma insomma non ho proprio voglia. Però adesso ho proprio voglia invece di vedere all'interno delle, delle pecorone. Delle pecorone. Sono proprio curioso, vediamo. Poi chissà cosa c'è in quella la più bella e ancora in quella più grande, raga. Cioè, quella più grande, la migliore di tutte. Entriamo qua dentro. Allora, qua... Devo dire, è un posto molto caruccio, devo dire, qua c'è Die Guide, praticamente, bene, mi fa piacere, dice, ah, ciao, sono qua a leccare le pa. vabbè, insomma, ci sono un po' di cose strane che non ho voglia di leggere, però, praticamente, penso che sia il tizio che mi vuole indicare un po' la strada del tutto, no? Giustamente, <ride> è un po' un leccanzo... Ok, ovviamente va bene, cioè è bellissimo, anche perché vi ricordo che noi siamo aperti di mente, qua ci sono solamente tinture, non serve a niente. Noi qua siamo aperti di mente, praticamente uh, questa apertura di mente, all'interno di tutti noi, chiaramente, noi qui tutti quanti, ma anche voi dico che ci guardate, è molto buona, chiaramente, è molto buona e tutti quanti ce l'hanno, è una cosa indispensabile, infatti tutti sanno che se guardi Dunis sei aperto di mente automaticamente, per forza. E guardate che nel 2021 è super importante essere aperti di mente. E Quindi più sei aperto di mente Più sei Insomma più, più, più, più è meglio ecco più è meglio diciamo Ecco per non utilizzare termini strani Qua dice che mh, È giusto essere aperti di mente Che è giusto essere aperti di mente Che essere aperti di mente è esclusiva uh, Di Dunis No scherzo cioè nel senso Però chi mi segue insomma si sa già che se, se Siete aperti di mente chi mi segue Oh guarda qua la pecorona grossa e rossa eh, rossa, eh, eh, il rosso è passionale, proprio come la passione magica del rosso può influenzare le menti delle persone eh, maliziose. Io sono una passione ambulante che sto dicendo: Non lo so. questo è un'altra persona che, di, che è di arcobaleno e dice che io sono una guida e sono qua per insegnarti come succhiare. Uh, per il, lo strano mistero dell'arcobaleno. Della, della pecora arcobaleno. Sì, senti, non me ne frega niente. Allora, use these XP bla, bla bla bla. Praticamente posso utilizzare queste XP per aumentare il mio livello. Vabbè, giustamente posso fare tipo... Però mi scusi, eh, cioè, nel senso adesso, perché mi dovrebbe servire questa cosa? Allora, posso forse chiamare le mie pecorone in un certo qual modo? Sì, tipo a te potrei chiamarti... Uh, brr, potrei chiamarti... Uh, oddio. Ok, Mariangela serpeverde. Lei è magica. Cioè, tipo, lei è la migliore. Mariangela serpeverde, tu sarai la mia maestra di vita. <ride> Cosa sto dicendo, raga? De per favore, cioè sto impazzendo, secondo me. Uh, qua è fighissimo. Che figata. Magico. E poi salendo qua sopra, cos'è che ci si trova? Si trova un beato ceppo di niente, però magari scavando qua, però non posso scavare perché mi si rompe tutto quanto Però magari scavando, mettendo tipo dei blocchi sotto di me praticamente, dei blocchi sotto che ho della lana colorata Posso mettere questi blocchi sotto di me, questi blocchi mi aiuteranno a scavare qua sopra Posso scavare? Sì, posso, certo che posso scavare E qua sopra c'è la pecora, vabbè, quindi qua c'è il tetto della pecora Chiamamolo tetto, chiamolo anche dorso, eh Chiamatela un po' come vi pare, cioè nel senso io non sono qua a darvi lezioni di chiamaggio di pecore, cioè tipo se volete chiamare la, la spalla della pecora maiala potete farlo, se volete chiamare la spalla della pecora scurreggiona, certo è un po' strano, però <ride> potete farlo insomma, E per favore non ricoveratemi in ospedale psichiatrico. Anche se forse avrei bisogno di uno psichiatra ora che ci penso, magari chi lo sa ci scappa un video dallo psichiatra <ride> Scherzo cioè nel senso no, non, non farei nessun video dallo psichiatra, cioè se ci andassi non, non farei nessun video dallo psichiatra Però invece vado dalla psicologa, quello sì. perché è bello andarci dalla psicologa, ve lo consiglio a tutti quanti E guardate qua invece ci sono delle ceste altre ceste, adesso entriamo però in quella più grande raga, in quella più grande E come vivere in una pecora grande quella è la migliore Mi sa anche che questo è il motivo per cui Io sto, diciamo, andando da qualcuno Di particolarmente professionale In questo tema Però, certo, qua mi hanno dato un arco che posso utilizzare contro le mie pecore <ride> Certo le... No, povere pecore, ma cosa ho appena detto Ma io de de sono È un sacrilegio questo, non dovevo permettermi di dire Una cosa di questo tipo, raga Cioè adesso la pecora maledetta Illy Si chiama così uh, Mi ucciderà nel sonno Cioè Ovviamente in... su Minecraft Prima di tutto e poi dopo Illy Intendo la pecora eh, l... Avevo una pecora d'infanzia che, chiamava... che si chiamava Illy e quindi ho deciso di Ok, adesso è definitivamente la pecora Illy mi caccerà nel sonno e mi farà fuori Beh, che ci vuoi fare? Dopotutto Illy è un po' particolare Lei è una pecora um, con tanta voglia di vivere Ma allo stesso tempo ha molto da imparare da, da, dalle pecore più mature Perché Illi è un po' impulsiva, diciamo e Illy, io la conosco bene Illy... Illy, per favore non ti comportare così Scusatemi, ha fatto un attimo il medio mi stava lasciando gli zoccoli in testa, mi stava per ammazzare, mi stava facendo brutte cose E quindi ho deciso di sgridarlo un attimo perché devo dargli una raddrizzata a questa illy pazza A volte serve, a volte serve, siamo aperti di mente tutti quanti Posso dire che sto essendo un po' inquietante, però entriamo nella pecora, bella eh, Mi dissocio, <ride> dico entriamo nella pecora Uh, dico in questa pecora grande Oh mio dio mi, mi dissocio mi, Qualsiasi cosa tu, voi state tu qualsiasi cosa stai pensando mi dissocio A priori cioè nel senso Non è vero non mi dissocio qualsiasi cosa. Però se stai pensando qualcosa di brutto Mi dissocio Nonostante comunque si debba, si debba verificare Prima di, di dissociarmi Infatti non mi dissocio più perché potrebbe essere Pericoloso dissociarsi per una cosa che non si sa Cioè magari tu hai pensato chi lo sa a, a qualcosa Non mi dissocio più adesso, scherzavo E nemmeno prima mi sono dissociato Oh, ma guarda te, cioè veramente, non ho parole e, Guarda, qua c'è della lana Delle torce, che non me ne frega un Caspita, cioè veramente, caspita me ne frega delle torce Cosa ci faccio? Però il piccone lo posso utilizzare Per scavare i minerali, giusto? Esattamente, poi vediamo anche cosa ci sarà Al piano di sopra di Illy eh, Perché lei è Illy, giustamente, la pecora Illy È maledetta, infatti, spero che non mi faccia esplodere io so che c'è un modo per salire, in teoria, anche perché ho visto sopra che effettivamente c'è qualcosa. Ah, però mi sa che si sale tipo dall'altra gamba. Ok, so che suona strano, però tipo dalla zampa della pecora, non so come chiamarla. Mi spiace, cioè, nel senso. Però devo dire, mi piace molto. Cioè, sarebbe figo fare tipo il villaggio del, de, del re pecora, del pecoraiolo. Per favore, no. ripeto, non chiamate l'ospedale psichiatrico perché potrebbero ricoverarmi per sempre. Sto scherzando, ovviamente. Cioè mi pareva ovvio Però guardate che figata Sono il re pecoraio con la casa più figa del, del re Ma raga c'è cioè una roba veramente magica Cioè guardate qua Wow Ma c'è una figata assurda Ma volete mettere? Questa è la casa del re De La fottise è casa del re Cioè Ho detto però mi, mi dissocia di nuovo Perché ho detto una cosa brutta secondo me però guardate la casa del re, cioè sono io il re comunque. Se non si fosse capito, qua c'è pure una torta che potrei mangiarmi. Le cornie, molto buone. Non so cosa io abbia detto, ma molto buona la torta, sono sicuro. E poi qua si può salire anche. Ah, non ho visto, si può anche salire. Ma ragazzi, se volete fare una serie qua, scrivetemelo nei commenti. Io sarò perfettamente felice di um, assecondare le vostre, i vostri bisogni su Minecraft, chiaramente. E guardiamo qua, beh, qua c'è un po' di cose che non me ne frega assolutamente niente. Però, io vi dico una cosa molto importante, ovvero... Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciare like e commentare con pecorona grande Nei commenti Mi raccomando se lo fate Capisco che voi volete effettivamente vedere questi video belli Quindi mi raccomando fatelo Perché appunto capisco che vi piace Soprattutto il like uh, Lasciate like o dislike se vi piace questo video Perché così capisco immediatamente che Voi volete fare questa cosa oppure no Ah oh, bene oh, amici miei belli E noi ci vediamo ad un prossimo video Mua! E il bacione finale ci serve sempre